Salamo, salamo. buongiorno a tutti intanto siamo qui nella redazione e nella, diciamo nella segreteria eh, della comunicazione del terzo mondo perché noi abbiamo una segreteria anche della comunicazione stavo dando un'occhiata alla stampa alle cose che dice eh, tutto quasi bene eh, vabbè salvano i contagi una nota stonata, il Martino di Napoli. Il Martino di Napoli, che potrebbe dedicarsi sicuramente ad articoli più interessanti, parla del terzo polo, anzi non parla del terzo polo, parla di me, eh, quale seguace del luce. Cioè, ho spiegato a chiare lettere in più occasioni che era una vicenda di circa dieci anni fa, eh, la stampa prende sul serio questo e non prende sul serio l'attività politica di un gruppo umano di persone che si è costituito in una lista elettorale importante che non è episodica, è una lista elettorale che diventerà un partito politico, il terzo popolo, che al suo interno racchiude una serie di movimenti importantissimi, difendiamo i diritti, quindi parliamo. Della, dello stop alla violenza sulle donne, parliamo di gli ex detenuti, quelle persone che da dieci anni a questa parte, qualcuno anche di più, gira per i quartieri più de, disagiati della città facendo quello che dovrebbero fare le amministrazioni, quindi i rentatori, i giardini, le strade addirittura, noi facciamo questo. E abbiamo queste persone in vista con noi, abbiamo anche addirittura dei rappresentanti del, dei diritti LGBT, abbiamo il Movimento Ambientalista, il Movimento Verde, molto importante, di livello nazionale, abbiamo la Libertas che si è aggregata a noi, una parte della vecchia DC, diciamo, e soprattutto abbiamo la CMI, che dieci anni fa Confederazione Movimento di Base, Nazione Napolitana Indipendente e tantissimi altri movimenti ispirazione di ispirazione venivano dieci anni fa, quando io lasciai la destra, la destra la lasciai dieci anni fa, il mattino. La cosa più intelligente che trovo da scrivere e da dire sulla lista Terzo Polo, che probabilmente, anzi noi diciamo che per certi aspetti Gino li ringraziamo anche, no? perché vuol dire che se si attenzionano e ci attenzionano stiamo dando fastidio, qualcosa sta funzionando, ci sarà qualcuno che si appellerà ancora, scriverà qualche scemenza su questa questione, ho lasciato la destra dieci anni fa, senza rinnegare, attenzione, assolutamente il mio passato. Articolo ho intruito di bugie dove dice che io mi sono ritirato alle scorse amministrative, sciocchezza, bastava, ecco vedi, oggi fare il giornalista è veramente molto strano, bastava andarsi a guardare i risultati, mininterno.it, lo dico all'amico giornalista, così impara come funziona, io ho preso lo 0,9% personale, senza aver fatto neanche campagna elettorale. Eh, nota dolente, eh, la par condition viene ancora una volta calpestata perché eh, il mattino come qualche altra... Testata dedica eh, pagine intere ai candidati, io lo capisco anche per certi aspetti, a De Luca, a Caldora, alla Ciambino. e molto marginalmente si ricorda che esistono altre liste. La par non dice questo, dice ben altre cose. Io vorrei invitare gli amici, i colleghi eh, della testata, che tra l'altro è, è storica e quindi è, è veramente sgradevole è vederla ridotta, in questo, in questo stato, no? che per vendere qualche copia in più deve titolare eh, seguace del duce eh, al, al capo del terzo voto, è veramente sconvolgente. Sarebbe stato più giusto, probabilmente, mi permetto di dare qualche consiglio da vecchia penna, scrivere esiste il terzo voto che è una novità, anche se a capo ci stava, e io non l'avrei negato assolutamente, Detto questo io spero che in futuro vogliano tutti e tutte le testate rispettare appunto quel principio legittimo di par condicio, dare lo spazio giusto e adeguato a tutte le testate e non appellarsi a queste sciocchezze che è storia vecchia, veramente. Se avete bisogno ancora di questo per vendere qualche copia me ne compro io 10 al giorno e vi salvo anche un pochino l'economia. E ringrazio tutti gli amici che ci stanno seguendo in questo momento, terzo polo sta andando avanti, oggi andiamo ai sorteggi e quindi sapremo anche che posizione occuperemo. Speriamo che dopo, speriamo che usciamo per ultime, perché non voglia mai Dio, dovessimo uscire per primi, questi mi, fa, mi fanno diventare Benito Mussolini se non Adolf Hitler e Quindi ragazzi un po' di pazienza, questa è la stampa, purtroppo una parte di essa. Io faccio il giornalista da qualche anno e queste.. Queste sciocchezze non le ho mai fatte, non mi sono mai appellato, non ho mai delegittimato nessuno. Buona giornata a tutti.